Paola Perego, vorrei un figlio, sarò una nonna pazzesca, terrorizzata per il ritorno in tv. Ora vorrei un bambino. Sarei una nonna pazzesca, è il titolo di copertina del nuovo numero del settimanale Oggi, in edicola da giovedì 11 gennaio e che ritrae la conduttrice Paola Perego. Paola Perego sogna un bambino tra le braccia. A dispetto di quel che si può credere, sono una persona estremamente semplice, ho mantenuto intatti valori e abitudini e ho iniziato a lavorare a 16 anni per guadagnarmi da vivere. Ho commesso i miei errori, ho pagato pegno e sono andata avanti, lo dichiara la presentatrice. E fa una confidenza sugli anni che passano, se impazzissi potrei ancora andare a Barcellona e fare un figlio, le porte che si chiudono definitivamente invece mi fanno paura come il corpo che non risponde più. Ma provare paura non significa non sapere che sia naturale che sia così. Sono pronta ad affrontare tutto quello che la vita ha in serbo per me. Confesso che un bambino fra le braccia lo vorrei. Io e Lucio, presta, ndr, saremo dei nonni pazzeschi. Paola Perego parla del marito Lucio Presta. La differenza tra lei e suo marito, Lucio Presta, agente di molti personaggi dello spettacolo. Io sono molto intuitiva. Lui riesce a pensare dieci minuti prima degli altri, riesce a prevedere in anticipo quello che potrebbe accadere e poteva evitare la chiusura del programma Parliamone Sabato? Non è mica un mago. Almeno è servito per dimostrare che non sono affatto raccomandata come dicono e... Paola Perego il ritorno in tv con Super Brain, terrorizzata. Terrorizzata? È normale che lo sia, ma ora che sto facendo le prove, che è arrivato il momento di andare in onda, la paura la metto da parte. Sono elettrizzata, carica. Super Brain. In onda su Rai 1 da venerdì 12 gennaio, NDR, è un programma che mi piace e mi entusiasma condurlo, dichiara la Perego. E aggiunge, personaggio e persona sono la stessa cosa per me, non dissimulerò quello che provo, entrerò in studio con le farfalle nello stomaco e a casa se ne accorgeranno. Perché io non sono brava a fingere?.